Ciao a tutti, sono Mr. D'Acche e benvenuti in questo nuovo video. Allora, iniziamo subito. In questo video vi insegnerò come montare le lancette di un orologio. Guardate con questo meccanismo. Ma subito dopo la sigla. Eccoci qua, dopo aver montato il nostro ingranaggio, montato a rondella, possiamo, possiamo iniziare a montare le lancette. Iniziamo a montare la lancetta delle ore. È semplicissimo, basta metterlo e incastrarlo. Ok, ora iniziamo a montare la, la lancetta dei minuti. Centriamolo, centriamo e incastriamo. Ok. E per finire, quella dei secondi. Secondi. Ci vuole più. Ok, fatto.